Abbiamo visto il vostro documento PowerPoint che avete preparato. Eh, volevo chiederti eh, qual è il valore che, formativo che hai tratto, avete tratto da questa esperienza complessa di ricerca del materiale, organizzazione e poi finalmente la presentazione pubblica. Beh, intanto ne siamo usciti più consapevoli, cioè più informati. e Nella ricerca del materiale abbiamo, siamo stati molti coinvolti, tutti quanti della, della, della nostra classe e C'è stato molto interesse, e anche nel, nel formare il PowerPoint, questo lavoro, che ci abbiamo, ci abbiamo tenuto molto. E riguardo, riguardo sempre alla formazione c'è stato molto impegno, moltissimo, e essere qui oggi è per me è un, un grande onore, cioè non posso essere neanche onorato.